Cosa ti è piaciuto? La carrozzella? La carrozzella? Mm -hmm. Non sai dire la carrozzella? No? Arras, arras, arras! Timida, timida. questo mm -hmm.